Pronti a combattere Gormiti qui per vincere Gormiti raggiungibili Chi vi fermerà la mia ci Wow ragazzi che atmosfera e siamo tornati nel nostro studio E siamo completamente avvolti dall'atmosfera natalizia Bentornati ad un nuovo appuntamento del Gormiti, Gormiti Show Johnny, non possiamo fare finta di niente Tutto ciò che ci circonda ci ricorda il Natale Sì, la produzione, Giada, si è davvero superata da, Dalle lucine, a questo alberello alle le palle con i gormiti Guarda che belle che sono Ma l'albero è così grande, così bello Wow, vediamo cosa c'è un po' da vicino Allora Guarda, guarda, abbiamo il pandorino wow, ma Giada, guarda quanti regali qua sotto Ci sono già regali di Natale wow. Ma la cosa più bella sono le palline dei gormiti Guarda cosa c'è di fianco Ma c'è titano Ma basta, questo titano, Giada, basta Facciamo una cosa, io mi prendo il pandorino e me lo mangio. No, no, no, no. Me no. lo mangio? No, a fine puntata ce lo mangiamo assieme. Ma adesso dobbiamo dire una cosa molto importante. Mm. Per la prima volta in studio abbiamo un ospite. Sì, un ospite che qualcuno di voi potrebbe aver già incrociato sui social. O qualcuno di voi potrebbe aver visto già qualche suo disegno. Sì, perché è di un'amica che stiamo parlando. È una studentessa di quinta liceo. Artistico. Vorrebbe fare la fumettista e l'animation designer. E ha anche un profilo Instagram dove esatto. ci sono un sacco di suoi disegni. Non ci resta che presentarvela. Oggi in studio con noi c'è Carlotta. Meglio conosciuta come Charlotte Drawings mm <laughs> Wow, intanto Charlotte, grazie per essere qui con noi. <ride> grazie mille di avermi invitato. Come ti senti ad essere sul set dei Gormiti? Beh, davvero emozionata, soprattutto in un set così gormitico. Eh sì, ragazzi, voi dovete sapere che Charlotte ci è venuta a trovare alla fiera G. -Come giocare a Milano e ci ha portato i suoi bellissimi disegni. Sì, per esempio, per realizzare Zephyr ho utilizzato una vasta gamma di sfumature su un cartoncino da spolvero. Cartoncino da spolvero? Cartoncino da spolvero. E, come secondo disegno, Giada con Titano, il tuo è preferito. È il mio preferito questo. Scusate se mi interrompo io dove sono? beh potrei disegnare anche te oggi questa è una notizia gormitica e come ultimo disegno, la torre degli elementi. Wow, e l'ha fatto tutto con la matita. Sei davvero bravissima Charlotte. Grazie. Sono tutti davvero bellissimi. Infatti quando ti abbiamo conosciuto alla Tireggi come giocare, abbiamo subito pensato di presentarti alla produzione, che vedendo la tua passione per i gormiti, ti ha invitato. Eh sì, ragazzi, oggi lei si trasforma in una sketch artist. Diventerà la nostra disegnatrice di scena. Io non vedo l'ora di vedere tutti i disegni. Anche io. Ok, allora vado a disegnarvi. Scusa. Ma... ma gliel'hai insegnato tu? Ehm... Um, sì... Come Comunque, sì. Carlotta si è portata un po' di materiale per immortalare alcuni momenti durante la giornata, quindi Johnny non fare troppe facce buffe! Scusami, ma sei tanto simpatica oggi, eh? Comunque, andiamo avanti, che c'è un programma fittissimo da seguire! Hai assolutamente ragione! Restiamo in tema natalizio! È arrivato il momento di fare l'unboxing del calzettone dei gormiti! È proprio quello che intendevo! Giada apriamo la mia calza. Va bene. Allora, vedo l'ora di vedere cosa c'è dentro. Taglia, taglia, taglia. Vediamo. Wow. Vediamo che cosa c'è. Allora, questo è l'orologio proiettore. E che cosa proietta? Praticamente proietta il tuo personaggio, il personaggio preferito. Che Benissimo. bello. Vediamo, vediamo aspetta. Vabbè, no, no. C'è il pallone, il pallone dei gormiti Così, non fiabile. Lo possiamo usare in spiaggia quando andiamo al mare. Sì, che vale, non vedo l'ora. E poi vediamo cosa c'è qui. Diciamo: oh. oh! No! Ma, ma questa è la torre dell'elemento in cartone. È bellissima! Eh sì, si può costruire e prende la sua forma. Meravigliosa. Ma guarda, ci sono ancora altre cose. Cosa c'è? Ci sono i collezionabili. I collezionabili. Ma aprilo. Dai, ti aiuto io per la forza. Vediamo. Eh, sì, meglio. Vediamo cosa c'è Che hai trovato? Sono titano Bene bene Vediamo cosa c'è qui Ce, ce, ce, sono ce ne colezze. sono altri no, Ma quanti ce ne sono? Ce ne sono tre Ragazzi sicuramente ho un bellissimo regalo per la Befana Ma adesso abbiamo noi un regalo per voi Wow che bello colorare i disegni dei Gormiti È proprio questo regalo che ci hanno fatto i disegnatori dei Gormiti Se volete scaricare anche voi i disegni Dovete andare nella descrizione del video e troverete il link e tu Carlotta cosa stai disegnando? Mm, non me lo posso ancora dire. Mm. E, e, e, il mio, e, mio... e, Sto colorando bene il mio titano. Sì, però ricordate di non uscire fuori dai bordi. Ecco, ricordatelo. Okay. E, e ti piace il mio Carion? Ma... Ma gli hai fatto le scarpe rosa? E, Come... Eh. Come? Ma le ho fatto anche il sole. E vabbè, ma, ma il, bello, il bello è proprio questo, che possiamo colorare a nostro piacimento il nostro personaggio. Comunque ti piacciono le sfere che abbiamo sull'albero di Natale? Sì, sono davvero molto carine. Le abbiamo fatte in questo modo. Abbiamo preso delle piccole sfere di plexiglas, le abbiamo aperte e abbiamo inserito il personaggio all'interno. L'abbiamo fissato con della colla calda. Mi raccomando, fatevi aiutare da mamma e papà. Poi, per simulare la neve, abbiamo usato delle piccole palline di polistirolo. e Abbiamo chiuso le sfere con un bellissimo nastrino rosso. Cosa state aspettando? Fatela anche voi insieme a mamma e papà. Vedrete che il vostro albero di Natale sarà bellissimo insieme ai vostri disegni e alle palline gormitiche. Oh. Johnny, mamma... Perché ti sei vestito da Babbo Natale? Beh, è ovvio Giada, perché siamo sotto Natale e volevo farti un regalo Un regalo? Mm -hmm. ma, ma grazie, ma non dovevi Cerco un regalo e te lo do Dai, vediamo che sono curiosa, fammi vedere che cosa. Ti regalerò una bellissima sconfitta con i collezionabili Ma io, io che pensavo mi facessi un regalo vero Guarda, se la metti così, anche io questa volta ho una sorpresa per te ma, ma, ma, come ti sei vestita tu? Elfa contro Babbo Natale Ci sto! Vai, apriamo! Allora... Vediamo un po'. Hai trovato tu? Io ho trovato Koga Io ho trovato Gred Sotto il piede o il numero 2 Sotto il piede anche il numero 2 Vediamo un mm. po' nella card Nella card cosa hai trovato? Il numero 6 anche io, giuro, anche io, davvero? te lo giuro. Numero 6. È la prima ragazzi, volta siamo pari. Per la prima volta siamo pari. siamo pari. È Natale, forse siamo per pari. Questo. Siamo pari, ragazzi, è Natale. Basta. Io sono molto felice. Schifo, schifo, pari. Ragazzi, è Natale. È Natale. Basta, Dai, devo scrivere il punto, però, aspetta. Eh. Sì, vai. 6 più 2, 8. Eh. Ops, 8 e 8. Ho scritto un 8 un po'. Ah. Madonna, no, ah. sono davvero contenta di questo perché finalmente non siamo in guerra. Vedi, è un regalo di Natale. Anche i gormiti ce lo fanno. Eh, sì. Ho appena finito di inserire il codice di Koga sul sito. Allora controlliamo sull'app. Dovrebbe averlo sbloccato. Sì, è sbloccato. Dai, allora giochiamo. Vai, sì. allora andiamo in arena. Facciamo così, teniamo a Kilo, zero, sostituiamo Tricchio. Va bene. Allora, si fa così, te ricordi, sostituisci. E mettiamo lo Siamo Koga, esatto, X. Pronta? Vai. Combattiamo. Allora, ti raccomando, eh, voglio vincere. Eccoli qua. Allora, fai. Iniziamo. Vai, inrocca. Dai, vai, vai, vai. Toga, toga, toga, dai devi distruggerlo, guarda guarda, stai già perdendo Ma no, no! Ma perché Ah no perché lui usa le trivelle rotanti Sei pronto? Ma li cambia di posizione eh? Ecco qua, vai combatti vai, vai, grandissimo vai, vai, Guarda che sta per perdere, lui si sì, sta Sì sicuro, sicuro Ma per, sai perché? Perché io ero che usa le trivelle rotanti quindi va nell'altro campo Vai dai lui, dai, dai sconfitto. So. Vittoria. Vittoria, ma è davvero semplice giocarci Sì, ma a proposito di semplicità Oggi vi vogliamo parlare di un elemento molto semplice per la sua conformazione, il ghiaccio, che poi il ghiaccio non è altro che l'acqua al suo stato solido. Abbiamo tutti a casa il ghiaccio, ad esempio se voi aprite il vostro congelatore sicuramente troverete dei cubetti, ma lo sapete che si attaccano alla nostra pelle perché questa contiene umidità che si congela una volta che ha contatto con corpi con temperatura meno 20 gradi. Ma a proposito di ghiaccio... Mi sono appena venuti in mente gli iceberg, oh? ma, ma ci pensate? Gli iceberg sono immensi blocchi di ghiaccio che una volta che si staccano dai ghiacciai di poli vagano in mare fino a quando non si sciolgono completamente. Sapete che i ghiacciai dell'Antartide si stanno sciogliendo a una velocità mai vista prima? Sembrerebbe che entro la fine del secolo il livello dei mari si alzerà di parecchio e ci saranno gravi danni per tutte le coste del mondo. Eh, e molti scienziati, tra l'altro. Ritengono che il nostro pianeta si stia riscaldando a causa dei gas serra che mettiamo nell'atmosfera. Se la temperatura continua a salire, i ghiacciai si scioglieranno e ci saranno moltissimi allagamenti. Eh sì, ma voi bambini state pensando cosa, cosa possiamo fare nel nostro piccolo per, per aiutare il nostro pianeta? Potreste chiedere ai vostri genitori di andare a fare la spesa in un posto vicino e magari a piedi. Esatto, o se no, se siamo in casa, di spegnere la luce se non ci serve. Mm. Wow, la torre! <ride> è sempre bello giocarci! Ma guarda, stanno arrivando i darkans Io direi di proteggere la torre! Allora, io ho schierato Tifon, Vulcan, Kark e Idros. Io, Urik, ma devo assolutamente. Vai, vai, vai far A far allenare Zephyr! Vai, vai! Vai! vai oh, ah, così è bello che forte! forte che è. Adesso che sta arrivando Gred, mandamelo un po' qui! Vai, vai! Colpiscilo, Guarda colpisci, che lo, lo colpisco lo. con la... il cannone dei veti! No, non parte! Sì, sì. colpito! Ecco, dai, imprigioniamolo, imprigioniamolo. Vai, vai però, che è un eh? tutte, facciamo una cosa. cosa? Infumichiamolo, vai nel no, fumo. No, dai, vai! Dai, sì, vai, ecco. vai. Ciao, Greg. Ciao, <ride> Ma no hai uno spiedino. Certo. Ma poverino, va bene, va bene, vai. Metili. Adesso, Giada, devo presentarti un personaggio. Oh, uno nuovo. Sì, guarda. Lo faccio passare attraverso la porta segreta. Eccolo! Lui, ragazzi, è saburo. A prima vista può sembrare un guerriero del popolo del ghiaccio, ma quando attacca capiamo che è un fortissimo guerriero del fuoco. E la sua katana si incendia sì. e con un solo colpo distrugge i suoi nemici. Guarda, eh. È praticamente il guerriero del fuoco, no? Esatto, guarda, taglio fiamma. <ride> è grande, è abbiamo sconfitto i Darkans anche a Natale, <ride> Eccoci Eccoci tornati insieme a Carlotta, ma Vai. prima di vedere i tuoi disegni dobbiamo rispondere alle vostre domande e, e salutarvi. salutarvi. Allora salutiamo Sveva. Diego Cricello. Dario Mastropietro. Antonio Robello. Mohamed. Massimo Fioro. Kevin Chanel. Gabriel Guerra. Mustafa Neji o Neji non lo so. Sì, e, non Nick Manolesta. e Nick Manolesta. Ciao. Ciao! Ma rispondiamo alla fantastica domanda che ci è arrivata. Franco Cricelli ci scrive, che meraviglia, io e mio figlio Diego vi seguiamo sempre, siete bravissimi, il mondo dei gormiti è fantastico, Diego compirà breve tre anni ed è già un vostro grande fan. Riferete uno show dove potrò portare mio figlio? Ci è rimasto male perché causa lavoro non siamo riusciti a vedervi, vi sarei molto grato se lo nominaste, faremo una letterina, vive i gormiti, a basso da... in arca! Grazie Diego! Ciao, ciao, ciao Diego! Sicuramente continua a seguirci perché le sorprese non finiscono mai. È vero. Ragazzi, siete stati attenti a questo episodio perché vi ricordo che a fine video trovate la domanda quiz finale se rispondete in modo corretto potete vincere il fantastico gormitico giveaway di oggi e seguiteci sempre sui nostri social facebook instagram e youtube e se vi è piaciuto il video mi raccomando mettete tantissimi like condividete e commentate e mi raccomando mandate il vostro disegno di saburo a info chiocciola giochipreziosi.it. ma adesso vediamo quello che ci ha fatto charlotte si sì, sono proprio curiosa vediamo eccolo qua wow ma è stupendo ragazzi ha disegnato proprio la spada fiammeggiante Wow, ma le veramente... sfumature sono, sono, sono, fantastiche. sono fantastiche! Ma vediamo gli sketch che ci ha fatto oggi Charlotte? Eh? Sì, sì! Sicuramente. sì, sì. Vai. Vediamo un po'. Eh. Cosa hai disegnato per il noi? Il primo è quando voi stavate disegnando. Wow! Ragazzi, ha disegnato anche un cuoricino! Eh, ma, ma sicuro è per Titano, vero? Sicuramente! Ah, ha visto? Allora, non capite niente. E il secondo è quando voi stavate giocando, giocando con... all'app. Guarda come siamo concentrati. Sì, e se, guarda che bei sorrisi, sicuramente sì, quando abbiamo vinto. Sicuramente. Vero? sicuramente. E poi, per ultimo... E il pezzo è quando voi siete travestiti da Babbo, Babbo Natale, Natale ed Elfa. Ed Elfa. e Delfa. <ride> e poi, finalmente, c'è <ride> sta stata la parità dell sì, della Sì, cosa battaglia. stranissima. Grazie, Sharon. sei davvero bravissima a disegnare. Sono di grazie mille. Ma ora è arrivato un momento bellissimo della giornata. Si mangia! <ride> wow! Ok, ok. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo episodio. E sinceramente mi viene un po' di tristezza. Ma no, no non essere triste. triste. Grazie mille per essere stata con noi. Grazie, grazie a voi. Grazie. E grazie a voi per averci seguito in tutte queste puntate. Vi aspettiamo da gennaio con altre gormitiche sorprese. Buon, Buon Natale! Natale! Adesso si mangia!